«Tuttavia, pur, tu, o oh solitaria eterna viaggiatrice, peregrina, che sei così pensosa, forse tu intendi, forse tu capisci che cosa siano questa vita terrena, il nostro soffrir, il patir nostro, il sospirare. Forse capisci che cosa sia questa morte, questo morir, questo estremo impallidire del volto questo supremo scolorar del sembiante e sparire dalla terra e perir dalla terra e venire meno a ogni compagnia consueta e amante cioè affezionata e tu certamente comprendi il perché delle cose e vedi lo scopo il frutto del mattino della sera del silenzioso tacito, infinito, scorrere del tempo. Tu certamente sai a quale caro amante arrida la primavera. In primavera la natura si abbellisce come una fanciulla che vuole piacere al suo innamorato. A chi procuri vantaggio il caldo, l'ardore e che cosa ottenga Procacci l'inverno con il suo ghiaccio. Tu sai numerosissime cose e ne scopri di continuo di più che invece sono nascoste al semplice pastore spesso quando ti osservo stare così muta sulla pianura deserta che all'orizzonte in suo giro lontano confina con il cielo oppure ti vedo seguirmi con il mio gregge spostandoti viaggiando via via e quando vedo brillare le stelle dico pensando fra me perché tante scintille le stelle? Che cosa significa fa lo spazio infinito e quel profondo cielo seren infinito? Che cosa vuol dire questa immensa solitudine? E Dio che cosa sono? Così penso tra me e me, meco ragiono, discorro con me stesso e non so indovinare nessuna utilità, nessuno scopo sia dell'universo, la stanza, infinito e superbo, meraviglioso e impenetrabile, sia dello sterminato numero di esseri viventi, innumerabile famiglia, sia poi di tanto adoperarsi, darsi da fare, di tanti movimenti di ogni astro, ogni celeste, di ogni cosa terrena, che girano senza tregua, girando senza posa, per ritornare infine sempre là da dove si sono mosse, là da dove erano partite. Ma tu certamente, o oh giovinetta immortale, conosci tutto ciò. Io conosco e sperimento questo, che degli eterni movimenti circolari, giri, degli astri, che della mia esistenza fragile, esser frale, forse qualcun altro ricaverà qualche bene o piacere contento ma per me la vita è sofferenza